Studia il fascio diretto di equazione 2k più 1x più 3 più ky più 1 meno 2k uguale a 0, determinando le equazioni delle generatrici e le coordinate del centro c. Ma Per studiare il fascio diretto dobbiamo prima moltiplicare, quindi avremo 2kx più x più 3y più ky più 1 meno 2k uguale a 0. Adesso raccogliamo k, quindi x più 3y più 1 più k che moltiplica 2x più y meno 2 uguale a 0. Le generatrici sono queste due rette qui, x più 3y più 1 uguale a 0, 2x più y meno 2 uguale a 0. Per trovare il centro del fascio ne mettiamo un sistema quindi Per risolvere questo sistema troviamo, ad esempio, la x della prima equazione, x uguale meno 3y meno 1, e la sostituiamo nella seconda equazione, 2 che moltiplica meno 3y meno 1 più y meno 2 uguale a 0. Da qui troveremo meno 6y meno 2 più y meno 2 uguale a 0. Continuando con la seconda equazione avremo meno 5y meno 4 uguale a 0, cioè uguale a 4, e quindi y uguale meno 4 quinti. Sostituiamo adesso nella prima e avremo x uguale meno 3 per meno 4 quinti, meno 1, cioè 12 quinti, meno 1, cioè 7 quinti. Il centro avrà quindi coordinate 7 quinti, meno 4 quinti ricordiamoci le coordinate del centro che ci serviranno risolviamo adesso il punto A dobbiamo calcolare il valore di k corrispondente alla retta parallela alla retta di equazione x più y meno 1 uguale a 0 allora potremmo uh, trovare il coefficiente angolare di questa retta quindi y uguale meno x più 1 quindi coefficiente angolare uguale meno 1 trovarci il coefficiente angolare della retta del fascio quindi metterlo in forma esplicita 3 più k per y uguale meno 2k più 1x meno 1 più 2k. Dividiamo tutto per 3 più k, quindi condizione di esistenza k diverso da meno 3. E avremo y uguale meno 2k più 1 fratto 3 più k x più 2k meno 1 fratto 3 più k quindi per essere parallele dovranno avere lo stesso coefficiente angolare quindi mettiamo in relazione questi due Il meno 1 col meno 2k più 1 fratto 3 più k quindi meno 2k più 1 fratto 3 più k uguale meno 1 cambiamo di segno, moltiplichiamo per 3 più k quindi abbiamo 2k più 1 uguale 3 più k e quindi k uguale 2 Vediamo adesso il punto A con la tecnica vettoriale, quindi scriviamo tutte e due le equazioni una sotto l'altra in forma implicita. Noi sappiamo che i coefficienti della x e della y sono le componenti del vettore perpendicolare alla retta. Quindi questi vettori saranno paralleli se le loro componenti sono multiple. Allora 2k più 1 dovrà essere un multiplo del coefficiente della x e 3 più k dovrà essere un multiplo del coefficiente della y. Quindi 2k più 1 uguale 1 per t, 3 più k uguale 1 per t. Quindi in questo caso abbiamo trovato la t e dobbiamo sostituire, quindi 3 più k uguale t. Sostituiamo nell'equazione precedente, abbiamo 2k più 1 uguale 3 più k, quindi k uguale 2 vediamo adesso il punto B passante per P5 1 per imporre il passaggio dobbiamo sostituire quindi sostituiamo 5 al posto della x e 1 al posto della y 2k più 1 per 5 più 3 più k per 1 più 1 meno 2k uguale a 0 moltiplichiamo e troviamo k quindi avremo 10k più k meno 2k uguale a meno 5 Meno 3 meno 1 sommiamo quindi 10 meno 2 8 più 1 9k meno 5 meno 3 meno 1 meno 9 quindi semplificando k sarà uguale a meno 1 vediamo adesso il punto C deve passare per Q essendo Q un punto del primo quadrante vertice del triangolo isosceles PCQ di base PC è area 441 quarantesimi disegniamo il nostro piano cartesiano prendiamo i nostri punti questo è il nostro punto P poi il nostro punto C 7 quinti meno 4 quinti base PC è ecco un punto del primo quadrante quindi abbiamo praticamente PC poi prendiamo il punto che sta in mezzo PC chiamo l'altezza e il punto Q apparterà a questa retta qui ed è stare nel primo quadrante di questo quindi triangolo PCQ i di base PC R441 quarantesimo intanto dovrò questo punto Q Q avrà coordinate xQ yQ chiamo il punto che sta in mezzo tra P e C H. trovo l'equazione dell'asse del segmento PC quindi la distanza di Q da C deve essere uguale alla distanza di Q da P quindi il teorema di Pitagora radice quadrata 5 meno x alla seconda più 1 meno y alla seconda deve essere uguale a x meno 7 quinti alla seconda più y più 4 quinti alla seconda e arriviamo al quadrato facciamo siamo al quadrato il binomio avremo 25 meno 10x più x alla seconda più 1 meno 2y più y alla seconda uguale x alla seconda meno 14 quinti x più 49 venticinquesimi più y alla seconda più 8 quinti y più 16, 25 26. semplifico le y alla seconda e le x alla seconda sommo 25 più 1 26 meno 10x meno 2y meno 14 quinti x 49 venticinquesimi, 16 venticinquesimi. 65 venticinquesimi, che semplifico che è 13 quinti più 8 quinti y sposto l'y a sinistra e tutto il resto a destra e avremo meno 2y meno 8 quinti y Meno 14 quinti x più 13 quinti più 10 x meno 26? Quindi meno 18 quinti. Y uguale. Meno 14 quinti più 10 viene 36 quinti x. 13 quinti meno 26 meno 117 quinti I, cinque, i quinti li possiamo semplificare quindi abbiamo y uguale meno 36 diciottesimi x più 117 diciottesimi allora, questo lo semplifichiamo per 18 quindi meno 2x questo per 9 qua ci sta una volta 13 mezzi quindi abbiamo y uguale meno 2x più 13 mezzi Equazione dell'asse, mi calcolo adesso la distanza QH con la formula inversa dell'area trovandomi prima PC, quindi PC uguale a 5 meno 7 quinti alla seconda più 1 più 4 quinti alla seconda, quindi 25 meno 7 18 quinti alla seconda, cioè. 9 quinti per 2 alla seconda più 9 quinti alla seconda questo viene 4 più 1 5, quindi radice di 5 ci rimane avremo 9 quinti e radice di 5 trovo anche QH invertendo la formula dell'area quindi QH essendo l'altezza è uguale aria per 2 fratto la base quindi 441 quarantesimi per 2 fratto 9 quinti radice di 5 semplifico il 2 col 40 che fa 20 e qui avremo 441 ventesimi per 5 fratto 9 radice di 5 semplifico il 9 col 441 fa 49 poi razionalizzo il 5 che si semplificherà col 5 e avremo 49 ventesimi radice di 5 Ora basterà trovare una retta parallela a PC che ha lo stesso coefficiente angolare della retta che passa per PC la interseco con l'asse e troverò il punto Q per trovare il coefficiente angolare della retta che è parallela a PC trovo l'altezza di questo triangolo rettangolo l'altezza è 1 più 4 quinti e la base è 5 meno 7 quinti Altezza fratto base. Abbiamo calcolato prima qui 1 più 4 quinti fa 9 quinti, 5 meno 7 quinti fa 9 quinti per 2, quindi 9 quinti fra 9 quinti per 2 è uguale a 1 mezzo. Possiamo utilizzare il coefficiente angolare dell'asse, quindi questo meno 2, e trovare il coefficiente angolare della retta parallela a pc uguale all'opposto dell'inverso di questo, quindi un mezzo. La retta parallela a PC sarà del tipo y uguale a un mezzo x più q. La distanza di questa retta da PC deve essere uguale a 49 ventesimi radice di 5. A questo punto le strade potrebbero essere molte. Scegliamo quella che a mio parere è la strada più veloce. Quindi troviamo la retta che passa per PC... La retta che passa per PC ha il coefficiente angolare m uguale 1 mezzo e quindi questa scrittura qua y uguale 1 mezzo x più q. Imponiamo il passaggio per P. Allora il punto P ha coordinate 5, 1 quindi mettiamo 5 al posto di x e 1 al posto di y. 1 uguale 5 mezzi più q. Quindi U uguale 1 meno 5 mezzi cioè uguale meno 3 mezzi quindi l'equazione sarà questa y uguale 1 mezzo x meno 3 mezzi Schiamo l'equazione in forma implicita moltiplichiamo per 2 e avremo 2y meno x più 3 uguale a 0 questa qui è l'equazione della retta per PC. Questa è l'equazione dell'asse, diretta QH. Abbiamo trovato che la distanza da Q ad H, cioè l'altezza, è uguale a 49 ventesimi radice di 5. Allora cosa facciamo? Imponiamo che Q appartenga all'asse. Quindi Q appartiene all'asse. Q ha coordinate XQ, YQ. Quindi se appartiene l'asse cambieremo le coordinate xq rimane uguale. yq sarà la stessa equazione che abbiamo dell'asse, quindi meno 2xq più 13 mezzi. Adesso per trovare queste coordinate ci mancherà trovare la x di q e quindi imponiamo che la distanza di q da h sia uguale a 49 ventesimi radice di 5. Allora, la distanza punto retta si ottiene con la formula col valore assoluto, quindi abbiamo distanza q retta pc è uguale al valore assoluto di 2 volte meno 2 xq più 13 mezzi meno xq più 3 fratto radice quadrata di a alla seconda più b alla seconda quindi 2 alla seconda più 1 alla seconda questo dovrebbe essere uguale All'altezza abbiamo calcolato in precedenza, cioè 49 ventesimi radice di 5. Quindi avremo che 2 per meno 2 fa meno 4, meno 1, meno 5 xp, meno 5 x, più 13 mezzi per 2 fa 13, più 3, più 16, fratto radice di 5, uguale 49 ventesimi radice di 5. E moltiplichiamo tutti i due lati per radice di 5 e semplificheremo col 5 col 20. Cosa otteniamo? Valore assoluto di meno 5x più 16 uguale 49 quarti. Quando fuori dal valore assoluto abbiamo una frazione, dobbiamo dividere in due parti e avremo meno 5x più 16 uguale meno 49 quarti e meno 5x più 16 uguale 49 quarti. Nel primo caso abbiamo meno 5x uguale meno 49 quarti meno 16, quindi meno 5x uguale meno 113 quarti, quindi x uguale 113 ventesimi. Questo supera la x del punto P, questo è maggiore di 5, no? che è la x di P quindi stiamo parlando del, del, del secondo punto, della seconda soluzione, cioè del, del punto Q' che si trova speculare rispetto alla retta PC, quindi questa qua non è accettabile. Vediamo la seconda equazione, quindi abbiamo meno 5x uguale 49 quarti meno 16, quindi meno 5x uguale meno 15 quarti, e quindi x uguale 3 quarti questa è la soluzione accettabile sostituiamo questa al posto di q quindi di questo xq meno 2xq è 13 mezzi e avremo 3 quarti e meno 2 per 3 quarti più 13 mezzi semplifichiamo il 4 col 2 meno 3 mezzi più 13 mezzi 10 mezzi cioè 5 quindi avremo 3 quarti 5 e abbiamo trovato il punto Q però abbiamo finito il problema perché cosa ci chiedeva il punto D? ci chiedeva di trovare il valore di K corrispondente alla retta passante per Q quindi avendo trovato Q dopo tutti questi calcoli dobbiamo ancora sostituire Q all'equazione del fascio diretto sostituiamo quindi adesso x di q e y di q all'equazione del fascio e avremo 2k più 1 per 3 quarti più 3 più k per 5 più 1 meno 2k uguale a 0 moltiplichiamo e avremo 3 mezzi k più 3 quarti più 15 5k più 1 meno 2k uguale 0 sommiamo abbiamo 5k meno 2k fa 3k più 3 mezzi k 9 mezzi k poi sommiamo 15 e 1 fa 16 16 più 3 quarti fa 67 quarti troviamo k quindi avremo k uguale a meno 67 quarti per 2 noni semplifichiamo il 2 col 4 k uguale a meno 67 18 tesi.